Ciao a tutti e benvenuti nell'ultimo episodio del nostro podcast Eco dei Mari, dedicato al Titanic e al suo impatto nell'immaginario collettivo. Sono il vostro, il Pirata RB, e oggi ci immergeremo nel mondo delle opere d'arte e delle iniziative commemorative ispirate al tragico naufragio del Titanic. Il Titanic ha ispirato una miriade di opere d'arte nel corso degli anni, a partire dal cinema. Chi non ricorda il Colossal Titanic del 1997, diretto da James Cameron, con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nei ruoli di Jack e Rose? Questo film ha ottenuto ben 11 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior regia, e ha contribuito a consolidare il mito del Titanic nella cultura popolare. Ma il Titanic ha ispirato anche opere letterarie, come il romanzo Il naufragio del Titan di Morgan Robertson, scritto nel 1898, ben 14 anni prima del vero naufragio. La storia narra di una nave chiamata Titan, che affonda dopo aver colpito un iceberg. Le somiglianze con il destino del Titanic sono sorprendenti e hanno alimentato numerose teorie del complotto e speculazioni. Anche la musica ha tributato il Titanic, la celebre canzone My Art Will Go On di Céline Dion, colonna sonora del film di Cameron, è diventata un vero e proprio inno all'amore e alla tragedia, e rimane uno dei brani più iconici e conosciuti al mondo. La tragedia del Titanic è stata commemorata in diverse forme, a partire dai monumenti e dalle lapidi funebri sparse in tutto il mondo. Un esempio è il Titanic Memorial a Washington, dedicato alle vittime del naufragio. Ma è nei musei che la storia del Titanic viene raccontata in modo più approfondito. Il Museo del Titanic a Belfast, situato nella città dove fu costruita la nave, è uno dei più importanti e visitati. Offre un'esperienza immersiva nella storia del Titanic, dalla sua costruzione fino al suo tragico destino. Il naufragio del Titanic ha avuto un impatto significativo sulla storia della navigazione, portando a importanti cambiamenti nella sicurezza delle navi e nella regolamentazione del traffico marittimo. Grazie a questa tragedia, sono state introdotte nuove leggi e convenzioni internazionali, come la SOLAS Sicurezza della Vita in Mare e l'istituzione dell'International Ice Patrol, per aumentare la sicurezza dei viaggi in mare. Il Titanic continua ad affascinare e ad ispirare, e la sua memoria è stata preservata attraverso opere d'arte, monumenti, musei e cambiamenti nella legislazione marittima. La storia di questa nave simbolo rappresenta un monito perenne sulla fragilità della vita umana e sull'importanza della sicurezza in mare. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Eco dei Mari sul Titanic e l'immaginario collettivo. Speriamo di aver arricchito la vostra conoscenza su questo affascinante argomento. Vi aspettiamo domani alle 21 per la nuova puntata, del podcast Eco dei Mari, dove parleremo del naufragio dell'Andrea Doria. Il vostro pirata RB.